Buon day, benvenuti in un nuovo video, oggi sarò molto veloce, molto breve, lasciate già un bel mi piace, andate a metterlo, andate a metterlo, è successo, mi sono tatuato ancora. Oggi andrò a farmi un bel tatuaggio, commentate in questo momento quale parte del corpo secondo voi andrò a tatuarmi Leggerò tutti i commenti e vedrò chi ha indovinato la parte del corpo Vi lascio al tatuaggio Oggi sono... più Eccomi ragazzi Questo è il tatuaggio È ancora un po' rosso Sono appena tornato a casa È anche un po' gonfio Guardate la mano Ah, Ragazzi è stato bellissimo Perché sono andato in autobus Con un guanto Sembravo malato per non prendere, per non rischiare di perdere infezioni Mi piace un bot, è fighissimo, è una roba molto semplice Ci tenevo a rispondere anche a, a qualche domanda che in genere mi fate quando mi tatuo Allora in questa parte della mano, devo essere sincero, un pochino l'ho sentito Cioè non mi ha fatto male, però comunque un po' l'ho sentito Vi devo dire la verità, ho sentito più questo, che è piccolissimo Che l'ananas sul collo L'ananas non mi ha fatto per niente male Mi sono tatuato Hope, che vuol dire speranza perché penso che sia una parola che mi caratterizzi particolarmente perché comunque la speranza è una cosa che non perdo mai sono una persona molto speranzosa e quindi ho deciso di farmi questo tatuaggio con questo significato come dice il detto la speranza è l'ultima a morire ecco per me è quel caso cioè nel senso che io spero nelle cose sempre fino all'ultimo cerco di combattere in ogni cosa cerco di portare a termine ogni mio obiettivo Insomma sono una persona molto speranzosa Quindi questo è il significato di questo tatuaggio Penso sia uno dei pochi tatuaggi che ho con un significato Perché di solito me li faccio perché mi piacciono esteticamente Niente se avete qualche altra domanda in particolare su, su questo tatuaggio Su qualsiasi tatuaggio che io abbia Adesso ne ho sei Potete seguirmi su Instagram, giuseppe-basso-barbuto. Potete scrivermi in direct e io cercherò di rispondere alle vostre domande. Quindi in questo momento dovete andare a commentare scrivendo: Ho indovinato o non ho indovinato la parte del corpo del tatuaggio? Visto che a inizio video vi avevo chiesto di commentare. Fatemi sapere se vi piace. A me, personalmente, come vi ho detto, mi piace un botto. È strafigo. Vi lascio anche il link in descrizione della pagina Instagram del mio tatuatore, che è bravissimo. È sempre lo stesso tatuatore che mi ha fatto anche l'ananas Scusate il cambio outfit Sto registrando questo pezzettino in un secondo momento Se avete visto il video fin qua Commentate con hashtag Giuse Tatuato. Prima di terminare il video Volevo parlarvi di un'applicazione importantissima Che trovo molto utile Si chiama Dr.Fone, Che vi permette di recuperare file, foto, video Che avevate cancellato dal vostro telefono Quindi è una cosa fighissima Ma non solo Vi permette anche di trasferire in modo istantaneo i vostri file dal vostro telefono sul computer o direttamente su un altro telefono. Quindi, se prendete un telefono nuovo e non volete perdere niente, potete con un semplice passaggio trasferire tutto. Ora vi faccio vedere come. Allora, questa è l'applicazione. Ok, come vedete, ho aperto Dr. Phone. Dovete semplicemente cliccare su Passa. Ok qui si apre la schermata dove come vedete ci sono i due telefoni e qua in mezzo la selezione di ciò che volete passare Ok ragazzi ho collegato i due iPhone, ho usato il mio e quello di Samantha per farvi da esempio Qua come vedete abbiamo sempre la schermata, al centro posso scegliere se spostare le foto, la musica e poi cliccando via trasferimento per trasferire quel che vogliamo. Spero che questa applicazione vi sia utile, lasciate un bel mi piace, mi raccomando iscrivetevi al canale, hashtag petacolo e ricordate di farmi sapere se vi è piaciuto o no il tatuaggio. Noi ci vediamo al prossimo video.